Salve a tutti ragazzi, io sono Katana e benvenuti nel secondo episodio di Alan Wake Sì, non è male Tranquilla tesoro, saremo al sicuro prima che faccia buio e poi ho la torcia lo so, non preoccupare Alice soffriva di una fobia la paura del buio volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto forza, ci siamo diamo un'occhiata dentro ok Ah, buio, non. A me non sembra così tanto. Cosa. Co, co, cosa chiedi se c'è qualcuno se le chiavi le avevi tu ed era chiuso a chiave. Va bene, per un attimo, la avuto sul tornò. Minchia. Minchia. Minchia. Minchia. Sta cazzo di vecchia. Dovevo riattaccare la corrente Doveva esserci un quadro elettrico Un generatore da qualche parte sull'isola Il cottage sembrava uscito dagli anni 60 Se non prima L'ha visto però Bella, bella, bella. Mm, questo qua è il vecchio che abbiamo incontrato sul traghetto sicuramente. E adesso deve cagare il cazzo. Ma sarò d'amore, sono stati due ragazzini, però va bene. Un al cavo ok. sistemare. Ok, darò un'occhiata in giro Certo, divertiti Era un posto magnifico Speravo davvero di poter riposare Dormire Dimenticare il mio lavoro Pensavo saremmo stati felici, lì Ok Però così in mezzo a nulla Ma Io avrei un po' di ansia Cioè metti che arriva qualcuno Magari cioè Che succeda comunque qualcosa Vabbè Sei disperduto in mezzo a nulla Ehi e hey! Ho una sorpresa. Ma come no? Da Ok. Beh, mi dispiace fratellaro, ma stasera non si sbomba, Sorpresa. Elis. E questa cos'è? Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere che l'aria ti avrebbe aiutato. Ma Sionelis, tutti voi cercatevi! Di... Hey, Ehi, hey, hey, ehi, aspetta, ascoltami. Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare. No, non è così. No! Alan! Alan! Oh no, basta, no! Non voglio sentirne parlare, maledizione, Alice! Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare Insomma okay, che un po' tutti gli stanno un po' troppo addosso Però anche lui è un po' stronza la giro, così diciamo Ecco, ah, non cominciano i casini, Alan, Alan. Dove sei? Aiutami. Elis, arrivo. Va tutto bene. Ehi. Che ti Aiutami. Ehi. Non va bene. Continua. Svegliati. Alice! Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un altro. Non ricordavo come fosse arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto Dovevo cercare aiuto a piedi Ok Tra le cose di Alice c'era un libro The Creator's Dilemma Del dottor Emil Hartman La vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice Non mi piaceva E non mi piaceva l'aspetto compiaciuto di quel tipo in copertina. La stazione di servizio faceva il caso mio Là avrei potuto telefonare Ma la strada della foresta sembrava infinita Ma scu scusate un secondo Ma non si poteva arrampicare qui e chiedere aiuto dalla strada Vabbè Vabbè Diavolo Eh beh eh beh, eh, eh, eh, eh, eh, ci mancava questa ovviamente. I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato di parcio Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato Il nome dell'autore era il mio, ma io non l'avevo scritto Non ricordavo di averlo fatto Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte, nel bosco, da un uomo con un'ascia Ok, mm -hmm. ho delle pagine Come potete, ve come potete vedere... Uh ne ho già trovate alcune perché come avevo già detto all'inizio del primo video forse non l'ho detto vabbè l'ho giocato per un'oretta per vedere se era tutto a posto la prima era questa l'uomo si girò verso di me il suo volto era coperto di ombre era difficile distinguerlo nell'oscurità della foresta attorno a noi ma l'ascia che sollevò era ben visibile il sangue della vittima la faceva luccicare l'uomo sorrise satico le ombre erano vive e distorcevano i suoi tratti Era la scena di un incubo Ma era sveglio Ma era sveglio, ok e... Un'altra cosa che mi sono scordato di dirvi all'inizio di questo video e... Nello scorso video Non me ne sono accorto, cioè non ci ho pensato Ma non credevo neanche che fosse copyright Una... o copyright, come si dice Ok. Vi prego, ho avuto un incidente! Niente, nel minuto 12 del video Probabilmente mi hanno mutato l'audio la, mutato Ora, non so se mi hanno tolto solo la, la musica dietro Oppure me l'hanno mutato tutto In, uh, in caso, oh, mi scuso Comunque c'è cioè, un buon segno. Forse non avrei dovuto arrivare alla stazione di servizio Per trovare un telefono Dicevo eh, cioè, Non ci ho pensato cioè non. Vabbè Purtroppo oh. c'è nessuno? Vi prego, ho avuto un incidente. Ehi! Hey. Hey, Ehi tu! Se non venite, c'è stato un incidente. Perdete. Mi serve aiuto! La caparra! Io Splendido. devo. Leggi in a... right. Right. Oh merda, Carl! Sittati piacere di conoscerla. Si richiede una caparra per prenotare Patti. Oh. Ottimo. Piacere. Eh si, sì, eh si. Sì. Eh, eh, va bene. D'accordo. Minchia una scimmia, cazzo Che c'è la luce, io non ho torcia Per cui via Verso la luce Stai zitto Dovevo trovare in fretta una via d'uscita Sta che poteva spuntare da un momento all'altro Con un'ascia in mano Come Nicholson in Shining Tac, Adesso siamo ready. Per la vostra permanenza vi consiglio di fare. Sì. E non ma ho odia di Bryce come posso comprovati. Eh vabbè, stra. Eh. Contenutiranno. C'è da prendere due quindici. Ma che Ok. Olè Via Ma proprio Via Ottimo Va bene Puttana Ah adesso arrivano i pezzetti di stronzi eh Ok No, non le voglio sprecare le pile Quanto finché sono in due va bene Il colore alla testa era insopportabile Non avevo mai sparato fuori da un poligono Mi avevo appena ucciso qualcuno O qualcosa I corpi non c'erano, erano scomparsi Se era un sogno era così realistico da darmi la nausea La torcia illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti Che ansia, porca troia. Cioè, se fosse successo davvero nella realtà, boh, io mi sarei cagato addosso, ma come tutti, credo. Ma pure come lui, cioè, nel senso. Allora. Minchia. Così si spengono le cose, va bene. Io vaffanculo di un calcio. Ma dovevo arrivare alla stazione di servizio la stagione di sto cazzo non aspettate fatemi controllare un po' in giro infatti ho oh, un'altra nota che ho già preso prima che dovrebbe essere ovviamente la seconda cioè la terza era impossibile metterlo a fuoco, come se stessi in un punto cieco causato da un tumore al cervello o una malattia dell'occhio. Sanguinava ombre come inchiostro nell'acqua, come il sangue dopo il morso di uno squalo. Ero terrorizzato. Strinsi la torcia come se potesse salvarmi la vita, impedirgli di avvicinarsi. E all'improvviso la luce assunse un bagliore più intenso. Ok. Mi fido tanto a stare vicino a queste cose visto che... Boh... Prendono vita. Anch'io quella donna ti giuro... Donna l'ammazzo. E quello che diavolo era? Quando vidi il fiume scorrere là sotto qualcosa scattò nella mia mente capii che dovevo trovare il modo di attraversare l'acqua non volevo nemmeno guardarla ok qui non c'è niente Grazie, se non ricordo male c'era qualcosa quindi andiamo a controllare non c'era un cazzo forse... Ah, ho capito Altra pagina Quale che era? Uno, due, tre Ok che era questo? Mi sentii prima di vederli Piombavano dal cielo stridendo Mi voltai proprio quando il nugolo era sopra di me Per un attimo Fissai un centinaio di occhi morti Perle nere che brillavano nel buio Alzai la torcia E lo storm esplose come fuochi d'artificio Le piume bruciavano Si trasformavano in cenere Le loro grida erano più forti delle mie Ragazzi se volete che Quando raccolgo una nota gliela faccio leggere a lui O, o magari non volete semplicemente eh, Perché boh, si perde tempo magari Basta che me lo dite. La raccolgo, ma. Ok, ah, grazie del consiglio. Va bene. Se non mi uccidi, posso. Posso andare a farci un salto. E magari poi ti posso dire se è buono. Eh no, chi è? Ah, eccoli. Ok. No, no, tanto per uno non lo spreco. Vedo. Però cazzo, sto scarseggiando di munizie. Sto pensando se lì c'è qualcosa Ma non credo Vabbè seduti. Beh, questo era palesemente palese. Ok, pile, ma io vorrei un po' di munizioni. Entriamo se qui non c'è qualcosa, no. Le scale erano danneggiate, dovevo trovare un altro modo per salire. Dimmi che munizioni. Yeah Adesso. Mancava la corrente Sicuramente c'era un generatore nel campo di legname Ma pezzo di merda. una eh no, quella che io la devo usare.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 Okay. Va bene, quindi uh, di qua, Ehi. Hey hey. Non so se qui c'è qualcosa. No. Munizioni? Fucile, fucile, bella, bella, bella, bella Va bene Lancia razzi, ok dai Ok, va bene ragazzi Questo era il secondo episodio Mi scuso ancora per il copyright del primo eh, Non ho ancora visto perché Adesso non l'ho ancora pubblicato quando vedrete questo l'avrò pubblicato non, non ho ancora visto se mi hanno tolto L'audio sotto Però tutto il resto si sente O, o mi hanno tagliato proprio l'audio Di quella parte Spero che non me l'abbiano tagliato Perché Vabbè però comunque ci sono i sottotitoli Ma mi scuso lo stesso Davvero non ci pensavo Comunque Grazie per aver passato un po' di tempo con me, vi ricordo di iscrivervi se non vi siete già iscritti, di mettere un like e niente noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!